Yen, RB, ITA con diares barra verticale dollaro a negazione a sesto, grado a E barra rovesciada XN con tilde yen. 2018.2.7.barra T1 Copyright News 1 OEA con diaresi 0. 7 barra verticale dollaro a condieresi barra rovesciata U con, con accento grave tiltà et islandese o con accento circonflesso grado barra verticale dollaro a negazione AT e planetarium case cancelletto 2 U condieresi. Barra verticale 1 barra 2 euro 0 et islandese, a condieresi grado. 2018.2.7. T1 copyright news 1 oea con di eresi 0. E1 barra 245 a barra verticale AY con accento acuta e barra rovesciata con di eresi tn con tilde iena con di eresi. Barra verticale dollaro a negazione a barra verticale t punto dx barra punto, punto punto xn con tilde punto esclamativo rovesciato barra verticale t0 a con dieci gradi u con dieci barra verticale o barrata ta negazioni con dieci etto py con accento acuto barra verticale dollaro a negazione a TH et islandese x A con dieresi grado L et islandese Aperta parentesi 9 Chiusa parentesi meno L et islandese Chiocciola barra verticale dollaro A negazione ATTMFU con ieri A con grado punto, punto punto i barra verticale AP Uguale apostrofo. Ienti o con accento circonflesso 1 o con accento circonflesso con dieresi a con dieresi apostrofo 1 u con dieresi x0 barra verticale o con accento circonflesso i. 2018.2.7.barra t1 Copyright News 1 Oea condieresi 0. Aperta parentesi 9 chiusa parentesi virgola. Grado et islandese a condieresi e a condieresi. Diacon con accento acuto barrata mt barra verticale o barrata et islandese t barra verticale. O barrata h et islandese minore di ty 4 f x a con dieresi. O barrata td dx o e a con dieresi a o e a con dieresi. TL islandese TU con accento circonflesso a con diersi o barrata di virgola negazione a con diersi DO con accento circonflesso XA con diersi AOE a con, di o e a con di eresi. Barra verticale dollaro a negazione a chiocciola 6x minore di L1 a con di eresi. T A con dieresi A con di tale 1 Yen A con dieresi A con dieresi X con di T, t di con dieresi T con dieresi. 44. L t islandese chiocciola le A con anello T barra verticale F T x x et A con dieresi con dieresi. It con dieresi A. O barrata et islandese u condieresi di micro tt et islandese chiocciola lady a condieresi e a condieresi aoe a condieresi. U condieresi et islandese. t 1 Copyright News 1 OEA con dieresi 0. Dieresi grado K a u con dieresi. U con con accento grave xf di x dollaro a con dieresi. U con dieresi t a virgola u con dieresi a con dieresi. yenti barra verticale ai lunga o con a condieresi a et islandese a condieresi. Et islandese KQX XD et islandese barra verticale AO con dieresi e a condieresi ti a chiocciola l ai lunga led dollaro a x per cento xa a condieresi a gtm Et islandese o barrate et islandese micro y con accento acuto te a condieresi. U condieresi. Ti do la rocca di a condieresi a condieresi.